Parliamo di eh, digitale, lei ha recentemente pubblicato questo libro, La danza e la prop con la casa editrice esclusivamente digitale Q-Press, un libro che era stato già pubblicato nel 1988 in formato diciamo, tradizionale, come mai questa scelta e cosa è cambiato per lei nel momento in cui ha deciso di pubblicare questo libro? Sì, eh, mi è stata fatta una proposta molto interessante da parte di Mattia Visani, appunto il creatore della Qpress, eh, per la riproposizione in formato digitale di, di questo libro. Eh, al di là della, della sorpresa per la scelta, cioè dell'interesse dell per la riproposizione di un testo eh, che aveva avuto un grande significato al tempo in cui era stato presentato e che oggi sembra forse fuori moda, forse de mode, forse invece può avere ancora degli elementi interessanti, al di là di questo la riproposizione digitale mi sembra veramente in linea con i temi, eh, benché io sia persona di altra generazione molto affezionata al libro cartaceo eh, capisco benissimo che in questo momento eh, l'avvenire sta, sta in questo nel poter proporre eh, anche la cultura, anche eh, la sapienza diciamo, accumulata in tanti modi attraverso queste nuove forme di comunicazione e di distribuzione che sono estremamente più, più agili più rapide e che hanno delle caratteristiche diverse ma sicuramente interessanti. E per chi fruisce il libro eh, è diverso fruirlo in maniera digitale eh, il suo libro, eh, questo, questo libro qua? Sì, eh, io penso che sia mh, in realtà come contenuti è chiaro che rimane la stessa cosa il libro era stato pensato con le modalità del libro cartaceo. Il libro cartaceo di specialisti, diciamo, ha sempre avuto un po' quel tanto di pesantezza, tra virgolette, cioè di uso di un linguaggio un po' ricercato, un po' forbito, che forse... Eh, nel momento attuale e con un libro che viene fruito forse anche più distrattamente, camminando eh, in giro eccetera, eh, può forse presentare qualche difficoltà, non ne sono sicura però perché non sono una fruitrice di questa tipologia di libri. E, venendo a uno dei contenuti del, del della danza della prop, lei parla, del, descrive diciamo, il teatro, la danza la scena culturale del, del primo novecento e parla di come il teatro e la danza siano usciti dalla sfera esclusivamente estetica per entrare in quella etico-politica. Al giorno d'oggi la danza che spazio ha nella, nella scena politica certo. Beh, Si è discusso molto recentemente tra artisti e anche tra studiosi diciamo, della danza, di un possibile valore politico della danza. Uh, e si sono trovate molte modalità diciamo, in cui la danza può fare politica o essere politica ad esempio anche semplicemente col suo esistere in un ambito culturale che non la considera come disturbo, come azioni di disturbo e di guerriglia quasi all'interno di certi ambiti. Ad esempio con la funzione del danzatore che è costretto a ritirarsi nel solo come una strategia di sopravvivenza più che una strategia artistica, che è un mezzo artistico e così via. Io però ho un'idea molto precisa di, di quale in questo momento si sta rivelando un ruolo eh, culturale, politico, sociale molto forte della danza. Ed è in quel filone della danza che viene chiamato oggi normalmente community dance, danza di comunità, danza sociale, nel sociale o, o altre danze educativa, mh, tutte formule un po' che non rendono fino in fondo l'idea. Ossia il fatto di come la danza attualmente venga sempre più a contatto con la società, con tutti gli strati della società, dai bambini agli anziani, dai portatori di differenze agli emarginati, dalle persone di varia nazionalità agli immigrati e così via. E di come la danza, una danza creativa, un, un riconoscimento, una riscoperta del proprio corpo come strumento di comunicazione e di relazione, quindi non una danza con tecnico, con strutture fisse, ma... Una, veramente un riconoscimento del valore eh, comunicativo, espressivo e comunicativo del corpo al di là del linguaggio parlato, e tutto questo venga offerto sempre più frequentemente a, alla gente, alle persone e venga utilizzato con grandissima soddisfazione da parte di tutti costituendo proprio una possibilità di rivalutazione etica della persona, del corpo, delle sue proprietà relazionali, in un momento in cui sotto i vincoli della, della globalizzazione, dell'estensione complessiva, si perdono le individualità, nello stesso tempo si vorrebbero allargare le comunità, ma attraverso la danza si può formare qualcosa, che eh, ha, costituisce una sorta di solidarietà del linguaggio, solidarietà di, di una comunicazione, di una relazionalità a sfondo artistico, ossia creativo della persona, che secondo me è una forza grande della danza in questo momento, molto più della forza che ha la danza dei veri artisti, che lavorano, studiano e producono, ma mi pare che in questo momento ancora non abbiano trovato il nuovo filone della danza del 2000. Allora, dall'altro punto di vista del rapporto danza-politica ci sono delle, delle organizzazioni che hanno appunto lanciato, l'organizzazione appunto Agis Feder Danza, che ha lanciato una petizione per recuperare in qualche modo il senso artistico della danza che sembra a livello veramente burocratico sia passata verso in direzione champion diciamo, sport che, che certo è, che cosa pensa lei ha firmato questa petizione cosa pensa sì. Non soltanto a livello burocratico purtroppo, anche nel senso comune della gente attraverso una serie soprattutto di trasmissioni televisive eh, a, a gara che eh, vanno molto al di là del senso che la danza dovrebbe avere. Sì, io ritengo che sia stata una buona iniziativa e quindi l'ho firmata volentieri. Proprio perché oggi in Italia questa situazione che vige per, e che in qualche modo obbliga quasi le scuole di danza ad iscriversi eh, al CONI e agli enti collegati col CONI, quindi alle istituzioni sportive e a diventare associazioni sportive, eh, è qualcosa di completamente snaturante nel senso della danza. La danza è arte, questo non significa che le scuole di danza facciano arte di prima categoria ma l'intenzione è quella di svegliare e sviluppare negli allievi a qualunque livello eh, un'idea estetica, un'idea artistica, un'idea espressiva che non fa parte del discorso sportivo. Quindi la danza non deve essere intesa come sport. Quello che invece è necessario è che le scuole e le istituzioni di danza vengano riconosciute così come vengono riconosciute le istituzioni sportive. Questa è un'altra cosa, cioè che vengano concesse a queste scuole e a questi gruppi eh, quelle, quei, vantaggi, diciamo, quei, quei vantaggi fiscali, quei vantaggi organizzativi che sono concessi alle associazioni sportive se le associazioni sportive vengono considerate importanti perché esercitano una funzione formativa per i giovani, eh, etica eccetera Tanto più a questo livello lo sono le scuole di danza che esercitano lo stesso tipo di formazione, ancora più profonda perché coinvolgono anche la parte creativa della persona, la parte espressiva, il modo che la persona ha di poter esprimere pienamente se stessa nel mondo che la circonda.